E non è un fate o un non fate ma è una domanda è una domanda retorica è una domanda di provocazione che indica di fatto il comando di agire in quel modo nel giorno dello shabbat se vi piace se vi dovesse piacere il nostro video fatelo circolare perché è la nostra forza siamo qua per quello però solo a chi è interessato ovviamente alla cosa perché se no è inutile i numeri sono importanti ma di gente che poi partecipa segue può essere speriamo edificato punti chiariti se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e tanto è gratis e attivate mi raccomando la campanella quella che vibra perché così saprete tutti gli aggiornamenti potrete scegliere quello che volete vedere o non volete vedere eh, capitolo 3 versetto 4 Gesù entra in sinagoga è un sabato Spesse volte nei Vangeli, ma io ho scelto Marco proprio posto su questo fatto, Gesù viene messo quasi alla prova sul fare o no una guarigione, fare, sottolineo il verbo, una guarigione di Shabbat. Perché? Perché all'epoca era molto dibattuto, oggi ovviamente no, oggi hanno dato ragione a Gesù, evidentemente, perché oggi è addirittura un comando anche per, per i figli di Israele, quello di lavorare per lo Shabbat, essere disponibili per lavorare di Shabbat per questioni diciamo che riguardino direttamente la materia sanitaria, e perché è un comando di fatto, è un'estensione di un comando già della Torah e quindi ha maggior ragione. Però all'epoca c'era questa, questa diatriba no, tra maestri è lecito farlo, si fa in che modo. Eh, fatevi se ci sono malattie gravi, meno gravi, fatevi guarire magari prima o dopo, se non è una cosa impellente, un'urgenza, non è un'ora in più, un'ora in meno che cambi la cosa, ecco. In questo dibattito si inserisce, Gesù perché viene preso di fatto di petto in un luogo importante come la sinagoga. E, leggo direttamente dal testo, c'era, volevano appunto accusarlo, e c'era una persona che aveva... Eh, un problema alla mano. in altri Vangeli parlano della mano destra. Gesù nel capitolo 3, versetto 3, eh, dice all'uomo, quello della mh, che aveva la mano, diciamo, offesa, alzati in mezzo, cioè lo fa mettere in mezzo alla sinagoga. Normalmente le sinagoghe erano come eh, c'era la Teva dove si va a leggere, e poi c'era la Rona Kodesh dove vengono messi i Sefarim. E poi uno era di fronte all'altro c'era una specie di corridoio di piazzetta interna piccolina. E, e allora mettiti in mezzo, così tutti li possono vedere. Sei equidistante dalla Terra e dalla Rona un po' come adesso, no? E dice Gesù a loro, a quelli che l'avevano di fatto provocato perché volevano vedere se guariva o no, è permesso notare? È permesso, non comandato? È permesso? Permesso vuol dire che c'è un'ampia possibilità di fare o non fare è permesso e permesso di shabbat fare il bene o fare il male salvare la vita o toglierla la vita addirittura c'è il problema che di shabbat tante volte zhal non, non, non combatteva l'esercito non ricordate non dimenticatevi mai un ricordo piuttosto bene perché ero già piuttosto grandicello all'epoca facevo il liceo quando ci fu la guerra la guerra del Kippur, i soldati dovevano andare a difendere il proprio giorno del sabato dei sabati, chiaramente, e, però quando avevano i carri accesi e camminavano per le strade nei quartieri ultra-ortodossi tiravano i vasi ai loro soldati in testa sui carri armati, perché di Shabbat non si, secondo tanti non si dovrebbe fare nihama, fare fare la guerra. E quindi dice Gesù, è lecito o no anche uccidere o dar la vita, ma essi tacevano. Perché tacevano? Tacevano perché sapeva che eh, la Torah, da questo punto di vista, per quanto riguarda la salute, addirittura degli animali, Gesù spesso a volte dice, ma se cade un animale in un fosso, lo fate morire o lo salvate, figuriamoci, a maggior ragione, classico ragionamento Calva-Homer, no? A forziore, ha maggior ragione per l'uomo. E allora... Qui c'è una frase molto dura perché essi tacevano. Allora, Versetto 5 dice che lui, guardando intorno, le riba, no? dice eh, guardando intorno a loro, mette orghis, eh, mette orghis. È con ira. È una delle pochissime volte che eh, un aggettivo di questo tipo viene attribuito a Dio fatto uomo. Li guarda con orghis. Guardate che Paolo quando parla ai cristiani dicono che, hanno, che agiscono con, con orgoglio: da qui la parola orgia, no? con, ehm, dice che non si eredita il regno se si ha questa ira nei confronti. Invece Gesù ce l'ha, non verso le persone, ma verso il peccato, perché è un peccato essere duri di fronte di cuore di fronte a una persona che soffre da anni che convive con questa sofferenza da anni, allora li guarda con ira, infatti dopo si rattrista per cosa? Si rattrista per, per la durezza del cuore, poi durezza, mh, direi, mh, la cecità più che durezza, più, perché non è sclerocardia, qui dà più l'idea de, del, del cuore cieco. E disse all'uomo: Stendi la mano, stese fu ristabilita, ed essendo usciti subito i farisei, con gli Erodiani, che erano ovviamente del partito di Erode, tenevano consiglio per sbarzarsi di lui dov'è la lacqua? Non c'è un comando esplicito: andate nel giorno del riposo e fate questo. No, la domanda è con, con una, c'è con una, una domanda retorica che di fatto, però, è un comando. spesso Spesse volte i maestri fanno così e Gesù si inserisce in questo genere letterario, insomma, chiamiamolo così, e definiamolo così perché dice è lecito fare del bene, fare del male, uccidere, guarire. Bene, allora, io scelgo la guarigione. In altri testi, in altri Vangeli, lo stesso episodio, eh, come abbiamo già visto, è legato al fatto che è ipocrita, servire la legge quando la legge è stata data a servizio dell'uomo per la glorificazione e la santificazione dell'uomo quindi qui si limita soltanto a questo e non dice che lui ha il potere sul sabato lo dirà in altre, in altre circostanze però noi cosa dobbiamo recepire a livello alachico che non c'è giorno che tenga quando un essere umano fatta immagine e somiglianza di Dio come un animale anche anche se non è fatto immagini e umianza di Dio ha comunque dice Genesi, mi raccomando in ebraico spirito, animo corpo guardate che c'è la playlist anche su questo e abbiamo il dovere abbiamo il dovere se possiamo di intervenire e se non possiamo abbiamo il dovere di intervenire con la preghiera presentandolo davanti a quel Cristo che ha sanato la mano vi saluto, vi ringrazio per il tempo che siete stati con noi, per la cortesia che ci avete concesso e come dico sempre alla prossima se Dio vuole, ciao Gracias.